Aspettate, fermi, fermi, allora, fermi, se volete passare a Windows 11, ragazzi, se volete passare a Windows 11, mi raccomando, non fate cazzate, perché passare a Windows 11 è facilissimo. Io ho dovuto formattare il mio disco e rimettere Windows 11, sapete perché? Perché qualche mesetto fa, diciamo così qualche mesetto fa, nei miei video io registravo su Windows 11 Insight. Cosa significa? Il famosissimo Insider che ti rompe i coglioni quando giochi Quindi io avviavo le applicazioni e non si avviavano Ad esempio Overwolf che diceva Windows 11 Insider, e tutta sta roba qua Quindi poi ho avviato un altro gioco, Halo Infinity E mi crashava il PC Si riavviava, riavviava, riavviava Mi faceva sempre aggiornamenti Quindi cosa ho fatto? Ho formattato il mio disco, mio uh, SSD e ci ho messo Windows 11 Pro attivo, ok? Quindi ragazzi se volete passare a Windows 11 non ci vuole niente. Allora fate così, scriviamo Microsoft, andiamo direttamente su Microsoft, ok? Andiamo direttamente qui, Windows, eccolo qua. Uh, come tenere Windows 11. Verifica la compatibilità perché è importante. Poi, questa applicazione uh, vede se sì, ha i requisiti giusti per uh, Windows 11. Quindi, vabbè. carica l'app integrità del PC. Eccoci, controlla ora, perfetto, questo ci soddisfa i requisiti di Windows 11, ah un'altra cosa, se volete attivare Windows 11 però, però dovete andare sul BIOS e attivare il TPM 2.0, io ci ho fatto un, dei tutorial su come attivarlo e se volete scaricare Windows 11 senza il TPM ci ho fatto anche un altro video quindi andate a cercarlo sul mio canale e uscirà, vabbè, alla fine del video Chiudiamo qua Tutto Scrivete Windows 11 Download Andate su Download Windows 11 Microsoft Poi Dov'è? Eccolo qua uh, Scarica l'immagine del disco di Windows 11 Quindi peserà più o meno 5 giga Ok? Quindi seleziona Scarica Windows 11 Scarica No No, neanche Questo è per il DVD Quindi a questo punto Crea un supporto mm. No, io ho cliccato qua sopra Scarica Ok eh, Lingua del prodotto Italiano Confermare Poi Uh, Windows 11 download a 64 bit e scarica A questo punto il file peserà 5,1 GB Quindi a me lo scarica in 8 minuti facendo 10-11 MB al secondo Una volta scaricato ragazzi eh, non dovete fare altro che estrarre questo pacchetto E poi all'interno di questo pacchetto usciranno pochissimi file e un setup voi cosa dovete fare? Cliccare su quel setup, andare avanti, accettare, avanti, accettare E se vi dice di mantenere i file oppure eliminare i file A questo punto voi fate come me Se avete più dischi spostate tutta la vostra roba preziosa su un altro disco E formattate tutto il vostro disco uh, principale dove c'è il sistema operativo E avete fatto Ragazzi il PC è uscito pulito pulito Per quelli che hanno Windows Insider Passate, formattate il vostro PC Con Windows 11 uh, originale no? Quello che ti dà gli aggiornamenti E poi ti fa impazzire E ragazzi detto questo uh, Spero tanto che il video vi è stato utilissimo Tanto il download uh, finirà tra poco e non serve che vi spieghi come funzioni perché l'unica cosa che dovete fare è fare così Aspettate, pre prendo un attimo un pacchetto RAR Vi faccio vedere una cosa Questo qua Vabbè sono gli effetti sonori Eccolo qua Per quelli che hanno visto già il video sapete già che pacchetto è questo Mostrate opzioni Estrae i file Così dovete fare Uscirà questa cartella Ci cliccate sopra E all'interno troverete dei file e un setup Poi, ci cliccate sopra Andate avanti, avanti Accettate, installate Poi il pc si riavvierà più volte E ci metterete più o meno una quindicina Oppure 20 minuti E yeah. avete fatto Ok quindi grazie, grazie a tutti, noi ci vediamo ad un prossimo video. Quindi ragazzi, ciao, ciao!